Uomini e donne, Barbara De Santi, la dedica del suo fidanzato. Barbara De Santi di Uomini e Donne, la dedica speciale del suo fidanzato. Il programma dedicato alla ricerca dell'anima gemella di Maria De Filippi, Uomini e Donne, ha creato dei veri e propri personaggi televisivi a cui il pubblico da casa si è inevitabilmente affezionato. È il caso di Barbara De Santi, una delle ex partecipanti al trono over della trasmissione pomeridiana di Canale 5. Famosa per le sue delusioni amorose, all'interno dello show, e per le sue innumerevoli liti con Gemma Galgani, Barbara sembra finalmente aver trovato l'amore. Il suo nuovo compagno, più giovane della dama di uomini e donne sembra essere molto attento e premuroso nei riguardi della sua donna, tanto da sorprenderla con dolci dediche sui loro profili social. Non che cosa più bella se non quella di riaverti qui scrive Francesco, il nuovo amore di Barbara Dei Santi, accompagnando la scritta ad un tenero scatto che li immortala insieme. Uomini e donne, Barbara dei Santi e le dolci parole del nuovo compagno. Nelle anticipazioni di Uomini e donne sembrava che Barbara dei Santi avesse trovato l'amore della sua vita, ma la Dama del Trono Over non ha ancora confermato nulla a riguardo, ma dando una rapida occhiata al suo profilo social, lei e Francesco sembrerebbero essere molto più che semplici amici. L'ex protagonista di Uomini e Donne appare decisamente felice nelle foto che la ritraggono insieme al suo nuovo compagno, che non smette di stupirla con dolci dediche lasciate su social. Star lontano per noi è davvero impossibile. Pertanto, ben ritornata da me tesoro scrive il nuovo giovane fidanzato di Barbara De Santi su Facebook. Che sia la volta buona per l'ex protagonista del pomeriggio di Canale 5. Non ci resta che incrociare le dita per lei. In bocca al lupo, Barbara. Mal che vada, Maria potrebbe sempre farti tornare in studio.